Dopo un'edizione che ha riscosso un grande successo a Milano replichiamo qui a Sanremo patria e teatro del festival con Nadia Bengala, sempre più bella. E tu sei molto gentile, caro. Comunque il complimento è ben accetto. Nadia, che aria si respira in questa atmosfera sanremese? Beh, come sempre è bellissimo. Io adoro venire a Sanremo durante il festival e ho avuto annate in cui ho lavorato molto, presentavo tutte le, le, le cose al di fuori dell'Ariston, a Piazzetta Bresca, Piazza Colombo eccetera eccetera e quest'anno sono in giro un po', un po come... Eh, giornalista in quanto scrivo per alcune riviste e poi insomma mi capita chiaramente di essere intervistata fare delle cose insomma simpatiche poi incontri tanti amici eh, insomma conoscenze antiche si può dire e una lunga esperienza insomma del nostro lavoro e, e niente cosa mi vuoi chiedere Che mi è piaciuto Sanremo? Una cosa positiva e una negativa di questo festival? Allora, eh, negativo che a volte è stato un po' troppo mh, su delle persone e meno sulla musica diciamo e per questo forse la prima sera un po' troppo la seconda mediamente ma già ieri era diverso quindi ieri era, è stato più sulla musica è stato molto bello poi ti dico una cosa alla fine tu ti accorgi che è, è sempre bello rivedere i vecchi big di Sanremo che hanno fatto la storia a Sanremo quindi per me rivedere ricchi e poveri insieme poi tra l'altro li conosco poi sono molto amica di Marina le voglio bene eccetera quindi ero contentissima di vederli insieme e poi devo dire a parte la bravura di tutti ma lei era strepitosamente bella sul palco era veramente bella in superforma quindi vuol dire che la, la, la gioia di che c'era dentro, si è vista anche fuori, anche su di lei. Grazie e ti auguro buon proseguimento di serata. Ciao, grazie anche a te. Ciao.